Thank you. Carissimi amici, buongiorno e ben ritrovati. Oggi all'interno del mio allevamento, forse c'è qualche cosa che sta cambiando, sì, sto rifacendo il bruc, ne riparleremo. Se ne stati tantissimi che mi avete contattato e quindi è arrivato il momento del pastuccino di produzione 2023 che verrà usato qui all'interno di questo allevamento quest'anno novità ci sono sicuramente e allora video breve alla fine troverete la ricetta ci sono una serie di sequenze per non perdere appunto come, come si dirizza e basta semplice video brevissimo, non voglio più dire altro non voglio più parlare un abbraccio ciao a presto Fine del video, trovate la ricetta. perché chi ha tempo, eh, può integrare tranquillamente con della zucchina fresca, mera, l'elemento fresco, sapete, è a parte delle mie caratteristiche. Quest'anno ho deciso di non metterlo perché eh, si viene a creare la necessità di mancanza di tempo, sia per me che per il mio amico. Giacomo, però chi volesse a necessità, zucchina, mela tranquillamente macinata. C'è chi piace usare l'uovo, lo può usare tranquillamente anche all'interno del bastone con l'uovo sodo C'è chi negli elevamenti delle forme e posizione piace integrare con piselli. Quindi potete tranquillamente integrare con piselli. Eh, la base è quella che ho fatto io, è già completa di tutto per tranquillamente fare una riproduzione ottima. E eh, poi chi si vuole spizzarli è libero di farlo tranquillamente. Quindi era solo per darvi delle idee questa conclusione finale. Alla fine, ripeto, trovate la ricetta. Ciao carissimi amici, un abbraccio e un bacio.